ciao, allora oggi vi mostro alcuni prodottini che ho trovato da eh, OBS perché sono andata un attimo a curiosare e ho trovato la nuova collezione della Essence quindi non è tutta perché c'erano solo alcune cose ma le nuove cose le ho prese quindi scontrino alla mano e oltretutto vi faccio vedere anche lo swatch così le guardiamo allora prima cosa che ho trovato e dovevo prenderla è questo primer So che ne sono usciti vari, ma c'era solamente questo tipo. Ne tornerò a vedere gli altri. Allora, questo è il Prime Studio, ma Tiffing e Power Minimizer, quindi con argilla bianca, oltretutto. E stavo cercando la quantità. Dice di essere Made in Italy. Allora, 30 ml, 4,49. E questo qui lo sbocciamo anche proprio vediamo uh, grigio pure dice essere bianca e grigio vediamo ah, la texture è leggera si stende anche bene dobbiamo provarlo è profumato però è profumato Cosa che non divento proprio matta, comunque, si è già assorbito. Poi, dopo, ovviamente il fondotinta, questo è carissimo. Allora, Insta Perfect Liquid Makeup, Strong Matte Effect Waterproof, e Dual Bob Coverage quindi dovrebbe essere anche stratificabile. La quantità è un. Quando lo vedrò, 30 ml e viene 4,99 euro. Io ho preso il colore 30. fanni questo qui uh, perde già la goccia. Allora proviamolo questo qui, vediamo. non è male, come si presenta non è male, diciamo che vedo la coprenza un po' bassa, forse è quello che è stratificabile, comunque sia, è un po' chiaro, il 30 era il colore più scuro che c'era, perché c'era il 10, 20, 30, il 30 era il più scuro che c'era ed effettivamente si vede un pochino che, anche se però una volta asciugato, ma si vede appena appena comunque asciuga subito messaggio eh? è, è asciutto quindi è da provare anche questo poi dopo ultimo prodotto delle novità perché c'erano solo questi e questa è la All About Silky Matte Fixing Compact Power quindi la cipria compatta che però dovrebbe essere mm, illuminante questa è nel colore rosa, penso ci sia solo questo. 10 grammi, 3,79 euro. che se riesco ad aprirla senza distruggerla. Eccoci, è questa qui. Vediamo. Eh, non mi dispiace. Sulla pelle non si vede neanche. Sono un po'... Luminosa, ma neanche tanto, no? No, no, è quasi opaca, non mi dispiace. Allora, io amo quella opacizzante bianca che poi non è proprio bianca, ma è in colore. E quelle dell'Aula About Matte, anche quelle colorate. Quindi, questa la proviamo sicuramente. Poi, cosa che vi devo far vedere nel mentre sto provando il fondotinta, che comunque è asciutto, e una volta non, non ossida neanche, non vira da testare sicuramente poi ho trovato due prodotti scontati del 50 e non potevo lasciarli lì sono questi due che sono gli ombretti in mousse della Moonlight c'erano solo questi due ed è il 2 Doll Face che adesso ve lo mostro comunque li ho pagati 1,89 euro Doll Face è questo bello Una volta applicato non si vede più la cippa. Cioè, bello sul dito, perché si vede che è luminoso, è solo luminoso, ma una volta che lo stendo non si vede più niente. Che non si vede niente. Beh, fa, può fare come base per il trucco, in teoria. Speriamo meglio. L'altro invece, speriamo qualcosa di meglio, è il sempre 1,89 questo è il, il colore a ah, qua 4 gilded un dorato ah, questo è tanto si vede ok proviamo ad applicarlo oh, da colore anche se una volta sfumato appena appena se tengono con un primer potrebbero fare da base per l'ombretto, oppure quando, tipo oggi, che ho solamente matite in stick ed il mascara, una cosa veloce. Questo è carino, l'altro non si vede niente, sa, solo un punto luce. Va bene, comunque, allora, questo qui era tutto il... alla fine ho speso, non sembra, ma euro. Non sembra, ma... Eh, tre novità e due scontati del 50 vabbè, questi erano tutti gli acquisti comunque della nuova collezione della Essence comunque sia sì, ho visto che mi interessano il mascara che non c'era i correttori che non c'erano e gli altri primer perché voglio provare gli altri due almeno un altro so, magari se ci sono anche i tester perché questi era una, una parte un a parte perché era tra le novità se li trovo sicuramente ci torno e vi aggiorno tra questi prodotti, comunque, fatemi sapere se qualcuno vi interessa ed è quale volete che provo per primo così per recensirlo. Intanto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia e mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e cliccare anche sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!